Mi sente? Sì, ottimo. Ecco che mi ha incontrato il Presidente. Presidente, attenzione. attenzione. Il Ministro Centinario, credo che già annunciato, il 21 febbraio alle ore 11.30 c'è già un tavolo di filiera al quale prenderanno parte per la prima volta anche i pastori Sardi. E sicuramente adesso saranno allo studio delle misure per venire incontro alle richieste però vanno studiate vanno studiate abbiate pazienza dopo qualche altra presidente sì, il ragazzi. è venuto eh. è andato la... è eh c'era c'era la c'era la c'era c'era la c'era la... c'era